Ciao e benvenuti a un nuovo video! Questa volta mi sono ricordata di spegnere la ventola del camino quindi non ci dovrebbero essere rumori di sottofondo Allora, come vi avevo anticipato in alcuni video fa è partita una collaborazione con Look Fantastic e oggi vi voglio mostrare questa box in edizione limitata che mi hanno inviato di Look Fantastic per Christophe Robin è questa qui è disponibile anche sul loro sito, adesso comunque ve ne parlo nel dettaglio, ed ha un prezzo di 65 euro, c'è nell'info box un codice sconto, anche se volete approfittarne del 15%, e, o se no con gli sconti periodici che ci sono sul negozio. E oggi ve la mostro perché per me è stupenda, Christophe Robin è un marchio, ed è francese ovviamente, di prodotti per la cura dei capelli, Christophe è un parrucchiere super rinomato, super famoso e soprattutto super professionale ed è francese e voglio farvi vedere se riesco questa box perché è un qualcosa a mio avviso di spettacolare, è sicuramente da riutilizzare, dentro è fatta così ma adesso la apriamo, è proprio bella da da tenere, allora vediamo un po' che cosa contiene perché mi è arrivata poco fa il profumo è fantastico già questo si, sì, ecco qua, qui ci sono nella brochure che contiene tutti i prodotti e parla dei prodotti e de, di altre cose comunque sia, è chiaro da capire, ma adesso noi apriamo questa box e iniziamo a vedere che cosa contiene all'interno ve la faccio vedere perché è bella anche così col tono delle lilla molto carina chiusa con il logo allora di questo marchio ho trovato solo una cosa che era nel calendario dell'avvento vediamo se è contenuta perché non l'ho guardato oppure no prima di parlarvi dunque eccola qua ve la mostro perché anche l'interno si presenta davvero bene sono 2 4 6 prodotti di cui 4 in travel size travel quindi formato comunque sia travel ma non nei campioncini e due in full size partiamo dai full size e questo maschera idratante fondente alla all'aloe vera per lunghezze idratate 200 ml allora maschera ed è da texture leggera 95% di ingredienti di origine naturale e ci può piacere sentiamo il profumo, la texture guardiamo un po' di cose perché è full size bella profumata texture piacevole, piacevole, buon profumo, considerate comunque che è una maschera per i capelli, sicuramente questa la provo, perché sono curiosa, e i miei capelli hanno sempre bisogno di molta idratazione, poi andiamo all'altra full size, che è, ah eccolo, eccolo qua, questo è lo scrub lavante purificante, e per capelli grassi, sensibili 250 ml quindi un full size anche questo è uno scrub lavante al sale per il cuoio capelluto proprio al sale però con dentro non è solo con i granuli che grattano ha anche la parte lavante ed io non amo gli scrub per il cuoio capelluto ma questo è era questo qui che ho provato nel calendario dell'avvento mi è piaciuto tantissimo cioè perché eh, non è il solito scrub che poi resta tutto appiccicato ai capelli, vari granelli e devi fare fatica a rimuoverli, ci metti un sacco di tempo, un sacco di acqua no, questo ha un bel potere scrubante ma con granelli molto piccoli e nel mentre anche la parte lavante dello shampoo. Quindi andate a massaggiare lo shampoo e intanto fate questa azione purificante. Eh, io l'ho usato una volta a settimana, non so se dice di più. Non lo dice, comunque sentite un pochino voi. Sentite un pochino, anche dipende a quanto è la vostra cute sensibile oppure grassa purifica bene, la deterge bene, non la irrita, non fa quell'effetto secchezza e lascia i capelli molto morbidi. Questa è fantastica, davvero fantastica, perché è l'unico prodotto che avevo già provato di questo brand e mi è piaciuto tantissimo. Andiamo con le mini sides adesso. Ah, ok, questo è un Purifying Conditioner Gelé. 75 ml cuoio capelluto sensibile e punte secche quindi testo leggera ma si può lasciare sto leggendo detox minerale, lava no ok, perché ovviamente l'italiano non c'è, quindi cercavo di tradurre ma... È a risciacquo, è un balsamo a risciacquo in gel purificante perfetto per i capelli eh, grassi e le punte secche, ah, è proprio, è proprio un gel <ride> da risciacquo. Il profumo è il classico di questo marchio. A questo punto è davvero molto buono. E questo è un gel classico anche questo da provare perché secondo me a questo punto idrata ma non appesantisce mi viene a pensare questo perché è fatto in formula gel io non sono molto fu da utilizzare i prodotti per i capelli sulle mani però ok andiamo perché qui c'è ancora tanta roba. mettilo bene la roba e Pasta lavante volumizzante, questa ci interessa perché i prodotti volumizzanti, e si capisce, ci interessano sempre, 40 ml, quindi è una travel size, mm. applicare una piccola quantità sui capelli umidi, massaggiare, per un risultato ancora più intenso lasciare in posati due minuti, quindi purifica, no scusate, lava e volumizza. Particolare è tipo mm. ecco perché la usare sui capelli bagnati perché comunque sia va stesa. È particolarissima. Questa la proviamo, questa la proviamo sicuro ultimi due prodotti, sempre un travel size da 40 ml maschera rigenerante all'olio di fico. 40 ml, quindi l'altra era una maschera fondente idratante, questa, mentre questa è una maschera rigenerante, quindi più potente, applicare dopo lo shampoo applicare sulle lunghezze lasciare in posa 5 minuti e risciacquare ok 40 ml buono il profumo di questa maschera è questa è più corposa è sicuramente molto più corposa beh effettivamente è rigenerante quindi sulle lunghezze e sulle punte ultimo prodotto quando parliamo di volumizzanti istantanei, a me piace sempre, anche se mi piace provarli, ed è acqua alla rosa, volume alla radice e forza nelle lunghezze, capelli fini e piatti. Ok, questo è uno spray, dopo lo shampoo, ed applicare la radice alle punte, ok e dopo procedere al, um, allo styling classico questo è un 50 ml e questo lo provo di sicuro questo subito subito perché c'è anche questo un buon profumo perché sono sempre alla ricerca di prodotti di questo tipo e che abbiano, che diano volume, che rinforzino i capelli, che non li appesantiscano. Perché ultimamente ho trovato solo valido quello di Airbus, solo quello. Ed altri che ne ho provati o vanno a sporcare o lasciano residui. Quindi per adesso solo questo E ora voglio provare assolutamente questo. E con questo, la box è completamente finita. Bellissimo anche questo. Pulpuri, fatemi sapere, intanto mi devo lavare questa mano perché come sempre, fatemi sapere se constavate questo brand che comunque è un brand ai coste è di lusso ma um, con le promozioni anche a prezzi accessibili visto anche la qualità dei prodotti e questa penso che sia una buona eh, box, è eh, brand. Per provare tutta la linea, ovviamente per capelli secchi ed, oppure per capelli comunque con la cute grassa o da purificare ed è per rinforzare in tutto il capello. Fatemi sapere se conoscevate questo brand e se vi incuriosisce, se avete provato qualcuno di questi prodotti, vi ricordo sempre che c'è il codice sconto